Stiamo, stiamo ovviamente aspettando di sapere l'esito dell'autopsia, eh, autopsia che però eh, copre solo una parte di quello che noi vogliamo capire, vogliamo capire perché era qui, vogliamo capire perché era, era è stato rinchiuso nell'ospedaletto, eh, l'ospedaletto non è previsto da nessuna normativa, quindi eh, nell'esposto che abbiamo scritto credo che eh, torna una persona in una situazione di detenzione deteriore rispetto a quella che prevede la normativa, è un sequestro di persona, comunque è un reato. E' eh, da tempo che lo stiamo chiedendo, non è la prima volta che ci sono dei morti nell'ospedaletto, due anni fa è morto Faisal, è stato abbandonato per cinque mesi e mezzo nell'ospedaletto e nell'ospedaletto c'è morto Faisal, eh, Musa è stato sbattuto nell'ospedaletto e nell'ospedaletto c'è morto, credo che eh, sia ora veramente di comprendere se questi posti sono legittimi, se sono gestiti in maniera legittima e eh, se questo non è, di chiuderli, credo che si debba avere il coraggio anche di chiedere con forza la chiusura di questi posti che sono ormai al di fuori di ogni controllo. Lei arriva da, da dentro, com'è la situazione? Arrivo da dentro, ho fatto un'udienza di convalida, devo dire per l'ennesima volta, purtroppo, e eh, eh, lo dico con assoluta serenità e chiarezza, eh, i giudici di pace eh, rinunciano alla loro funzione e si limitano a eh, un atteggiamento notarile, cioè la Questura chiede la proroga, eh, qualunque eccezione viene fatta, non viene neanche recepita sostanzialmente eh, e il, il rigetto è semplicemente perché la Questura ha chiesto di far tenere ancora quella persona lì dentro. Anche questo credo che sia uno scandalo, anche questo deriva da una volontà precisa politica di anni fa della, eh, del governo di destra in Aldora di eh, dare ai giudici di pace per dare un significato politico anche di poca importanza di questa cosa, non credo che sia più possibile tollerare che un giudice di pace, che un giudice non togato decida della libertà di, delle persone, cioè del bene massimo che le persone hanno secondo la nostra Costituzione, Costituzione che si applica agli italiani e ai migranti, che siano regolari o che siano irregolari. Magari lo possiamo dire che è, è confermato il presidio di venerdì 4 giugno sì. dalle, ore 16 in avanti, dalle ore 16 in avanti davanti alla prefettura. E, eh, vabbè, no, dal mio punto di vista è anche significativo che questo presidio nasce da una precisa volontà, da una precisa presa di iniziativa delle associazioni di turisti. Eh, è il mondo del diritto che ha detto basta, che ha detto non possiamo più tollerare questa violazione sistematica del diritto. Eh. PIM, l'ASGI, Antigone, Strali, tutte le associazioni, anche l'Osservatorio della Carcere della Camera Penale, tutte le associazioni che si occupano eh, di questo, l'ASGI eccetera hanno deciso di mettersi insieme per convocare questo presidio. Chiediamo ovviamente che questo presidio non sia solo del mondo del diritto, il mondo del diritto ha preso l'iniziativa e chiediamo a tutti di partecipare dei salvi gli estremi che conosciamo qui, il divieto di dare telefonini, succedono in tutti i CPR in Italia o Torino ha un particolare primato? Eh, beh, Torino diciamo che è molto deregolato anche rispetto ad altri, anche come struttura è forse una delle peggiori eh, la questione dei telefonini è una decisione che arriva dal Ministero, quindi eh, evidentemente insomma, è, il, è il Ministero che ha deciso di eh, impedire la libertà di comunicazione che c'è scritta nella legge, quindi viene di fatto violata anche in questo caso la legge, eh, è un'attenzione assolutamente trasversale, non è un discorso politico. Eh, il governo che c'era prima eh, non ha fatto niente di diverso dal governo che c'è adesso, quindi non è un, un problema di destra, sinistra, centro, cioè, è un problema di eh, precisa volontà politica di tutte le maggioranze di violare i diritti dei migranti, anche di quelli che sono tutti.